Ciao, mi chiamo Alessandra e vengo da Impoli, una città in provincia di Firenze. Ho studiato Scienze Politiche all'Università di Bologna e farò uno stage di sei mesi presso un'azienda che si occupa di food and beverage, qui in Cina, eh, in, come assistente alla direzione marketing. È stato, è stato un bel impatto, è la prima volta che appunto. Arrivo in Cina, è naturalmente una cultura nuova, ma bellissima. Io l'ho studiato, ho studiato la Cina all'università, ho sempre avuto una passione per questo paese e l'impatto culturale c'è stato, ma devo dire che è stato bellissimo. Per il mio percorso di studi sono sempre stata orientata all'estero. E ho completato la, il mio corso di magistrale e volevo fare un'esperienza, un'esperienza in Cina eh, sulla quale ho studiato molto e appunto volevo conoscerla di più. Episodi particolari? Tanti! Episodio particolare è stato il primo giorno di lavoro che mi ero totalmente persa <ride> per strada e è stato bellissimo come episodio perché uh, ho chiesto informazioni senza sapere il cinese e tantissime persone mi hanno aiutato e mi hanno portato fino all'azienda. È stato molto bello. Mi aspetto di crescere professionalmente e mi aspetto di conoscere e app di apprezzare una cultura. Uh, nuova che ho sempre ammirato e ma che non ho mai conosciuta in prima persona. Forzato mi ha aiutato uh, per quanto riguarda l'alloggio, uh, quindi mi sono, cioè, mi hanno accompagnato dall'aeroporto fino a, al centro della città, uh, mi hanno seguita e mi hanno aiutato anche con tutte le pratiche burocratiche anche per la registrazione qua in Cina e diciamo è stato molto utile Il mio motto in questi mesi... beh, penso, penso che ce la posso fare dopo aver visto la metro di Shanghai il mio motto è ce la posso fare 再见